In questo video introduciamo i sistemi dinamici discreti partendo da una situazione di vita reale, cioè ad una donna è ricoverata in ospedale e viene fatta un'iniezione di 300 mg di penicillina alle 8 del mattino. Sapendo che un'ora dopo l'iniezione soltanto il 60% di penicillina è ancora presente nel corpo della donna, vogliamo calcolare quanta ne sarà presente all'una. Quindi alle 8 di mattina ne avremo 300 mg. Per calcolare quanta ne sarà presente un'ora dopo basterà fare il 60% di 300 mg. Per cui scopriamo che alle 9 del mattino saranno presenti soltanto più 180 mg. Procediamo in questo modo con i calcoli, quindi alle 8 di mattina ne avrà 300 mg, Moltiplichiamo per 0,6, cioè facciamo il 60%, e otteniamo 180 mg. E in questo modo, procedendo per tutte le ore, alla fine troviamo che all'una ne saranno presenti soltanto più 23,33 mg. Come possiamo vedere anche graficamente, si tratta di una successione decrescente e che decresce sempre meno, in quanto calcoliamo il 60% di una quantità sempre più piccola. Al tempo 0 il valore della penicillina sarà 300 mg. Dopo un'ora sarà 300 per 0,6. Dopo due ore prenderemo il valore di penicillina presente all'ora precedente, quindi 300 per 0,6, e moltiplichiamo ancora per 0,6. E procediamo in questo modo. Quello che possiamo notare è che il fattore 0,6 elevato rispettivamente alla seconda, alla terza, alla quarta, alla quinta, cioè proprio elevato allo stesso numero delle ore che sono passate dal tempo zero origine. Quindi possiamo supporre che dopo n ore il valore di penicillina presente nel corpo della donna sarà 300 per 0,6 alla n. Ma allora se chiamiamo A la quantità iniziale di penicillina presente nel corpo, K il valore percentuale smaltito ogni ora, possiamo dire che dopo n ore nel corpo della donna sarà presente a k alla n penicillina, ma allora questo si tratta proprio di una funzione che dipende dalla variabile tempo che è la variabile indipendente, mentre la penicillina sarà appunto la variabile dipendente. Ma allora possiamo scrivere che al tempo 0 la P in 0 è uguale ad A, cioè alla quantità arbitraria iniziale. Possiamo individuare una legge ricorsiva che indica la quantità di penicillina all'ora successiva rispetto a quella dell'ora precedente quindi Pn più 1 sarà uguale a Kpn, e inoltre possiamo scrivere una funzione che lega appunto la quantità di penicillina all'ora n, quindi Pn sarà uguale a n. Quindi possiamo notare che anche graficamente si tratta di una funzione decrescente, in particolare il valore A, cioè quello della quantità iniziale di farmaco, corrisponde al valore in cui la funzione intersecasse delle Y, mentre il valore K, il valore percentuale, segna quanto decresce la funzione si possono in questo modo cambiare arbitrariamente valori e vedere come cambia la funzione buongiorno signora mi scusi per l'attesa ho portato un tirocinante con me spero non le dispiaccia ok ma io ho male al ginocchio è tutto gonfio ha qualcosa da darmi allora mi prenda due pastiglie antinfiammatorio ogni 8 ore per 10 giorni e vedrà che starà meglio il secondo esercizio è un po' più complesso, cioè come abbiamo visto a questa ragazza vengono prescritte due pastiglie di antinfiammatorio che deve prendere ogni 8 ore per 10 giorni. Sapendo però che dopo 8 ore dall'iniezione precedente, soltanto il 40% di farmaco è ancora presente nel suo corpo. Quindi procederemo in maniera analoga a quella di prima. Per scoprire quanto antinfiammatorio sarà ancora presente nel corpo della studentessa dopo 3, 4 o 10 giorni. Il valore di antinfiammatorio presenta la prima iniezione, cioè di nuovo al tempo zero, è 440 mg. All'iniezione successiva basterà fare il 40% dell'iniezione precedente più 440, cioè le due pastiglie che corrispondono a quella determinata iniezione. Procediamo in questo modo, fino ad esempio al quarto giorno l'unica cosa che dobbiamo notare è che questa volta n e non indica il numero di ore che passano come nell'esercizio prima ma indica il numero di somministrazioni che stiamo, a cui siamo arrivati, quindi la prima, la seconda o in questo caso fino all'undicesima. E tutte vengono fatte con un passo regolare, cioè ogni otto ore. Ma allora, anche in questo caso troviamo questa legge ricorsiva che lega l'iniezione successiva, quindi la n più unesima, all'iniezione precedente cioè basta fare 0,4, più 440. Ma abbiamo visto in particolare dalla tabella di prima che anche all'aumentare delle iniezioni il valore di antinfiammatorio presente nel corpo della donna tende man mano a stabilizzarsi. Quindi quello che vogliamo calcolare è il valore limite di antinfiammatorio che sarà presente nel corpo della ragazza anche dopo ad esempio 20 giorni. Per farlo quindi dobbiamo uguagliare l'iniezione successiva, il valore di antinfiammatorio all'iniezione N più 1 uguale a quello dell'iniezione precedente, proprio perché abbiamo detto che tende a stabilizzarsi, quindi ad essere uguale anche al passare delle iniezioni. Ma questo non si tratta nient'altro di impostare un'equazione in cui l'incognita è FN e quindi troviamo che il valore di antinfiammatorio limite è 733,33 mg. Tutto questo per descrivere un sistema dinamico discreto Sistema perché si tratta di una o più grandezze, dinamico perché si evolve mediante una legge ricorsiva e discreto perché avviene a passi costanti nel tempo. Quindi per poterlo definire servono sempre una legge ricorsiva che lega lo stato del sistema ad un tempo successivo rispetto al tempo precedente e inoltre una condizione iniziale da cui ha origine il sistema. Ad esempio nel primo esercizio ne avevamo 300 mg di penicillina al tempo origine, mentre nel secondo esercizio avevamo 440 mg di antinfiammatorio. In questo modo quindi possiamo studiare l'andamento del nostro sistema, cioè scoprire valori Y1, Y2, Y3, che la variabile che stiamo studiando assume in tutti gli istanti di tempo determinati, e tutto questo modo di generare delle successioni Yn di studiarne l'andamento prende appunto il nome di sistema dinamico discreto.